Ehi Ciao a tutti e bentornati su questo, sul mio canale No Electric Studios a un'altra puntata di Clash of Clans Allora, ho fatto tre episodi e ho visto che qualcuno mi ha chiesto io avevo chiesto se qualcuno aveva problemi di scrivere senza problemi e quindi eh, ho ricevuto parecchie richieste di gente che mi chiedeva non riesco a rimuovere le rocce, non riesco a rimuovere gli ostacoli, non so come fare. Allora, io io avevo risposto che lo facevo a breve. Quindi, praticamente, sì, ehm, andiamo subito a vedere. Allora Ok, eccoci qui Allora, questo è il mio quinto account Mi sono scaricato il quinto account Vediamo il primo Quello che okay, è il quarto Quarto No, il terzo. questo è il terzo Sì, perché ce l'ho C'è questa applicazione Parallel Space Che ti permette di duplicare gli account E ce l'ho un altro anche sul telefono Quindi ho 5 account adesso e devo badare un po' tutto quindi faccio un po' un po' di confusione tra gli account quello su cui stavamo ho fatto i video in cui stavamo lavorando insieme è questo qua è il terzo account ok ho aperto anche quello lì di parallel space quindi il quinto in caso avevo già rimosso tutte le pietre gli ostacoli dal terzo account perché non mi ricordo proprio scusate, ecco qua, un filo rintracciava allora, qua è da un po' che non, che non vedete quindi qui ho fatto modificato un po' di disposizione ho portato su un po' di roba come vedete ma quello lo faremo prossimamente proprio qua c'è, come vedete ci sono degli ostacoli ma sono pochi Uh, una cassa di gemme allora vi spiego un, un pezzettino qua e poi andiamo sull'altro account per rimuovere meglio le rocce allora questa è la cassa di gemme vi dà 25 gemme quando la rimuovete questo è un tronco questi due sono dei tronchi che vi danno gemme quando siete fortunati da un limite che va da 1 a 6 gemme perché io non ho mai trovato 7, 8 o 9 gemme, sempre al limite 6. Poi abbiamo i funghi, questi qua, e questo è un albero. Poi abbiamo un cespuglio. E abbiamo anche tronchi, tronchi e un altro albero. Più grande o più piccolo, che quello più piccolo adesso non c'è. Quindi, per rimuovere gli oggetti intanto dovete controllare una cosa controllate la vostra quantità di oro e di elisir no, sì, soprattutto di elisir oro per le pietre perché le pietre si rimuovono una volta sola usando l'oro e mi pare che costi 20.000 quindi vi serve giusto un bel po' d'oro per rimuovere le pietre però una volta rimosse quelle non crescono più mentre gli alberi, i funghi, le rocce no, eh, no le rocce i funghi, gli alberi, i cespugli e i tronchi ricresceranno e costeranno solo il e poi appariranno anche queste casse di gemme allora andiamo a rimuovere quindi per rimuovere cosa si fa? si va sopra l'oggetto interessato si schiaccia sopra e vedete che appare cosa è l'oggetto appare cos'è l'oggetto, quindi, cassa di gemme, rimuovi, qua c'è il costo 1000, quindi noi andiamo, premiamo qua su rimuovi e lui rimuove, spendiamo 1000 di elisir e rimuoviamo la cassa di gemme, quindi continuiamo su questo, tanto rimuovere pietre e alberi funziona sempre allo stesso modo quindi come si fa? ripetiamo vai sull'albero, controllate sempre di avere abbastanza oro e di elisir oro per le pietre elisir per il resto quindi casse decorazioni varie e il resto tutto il resto, alberi, pini conifere, quello che c'è c'è, solo elisir le pietre solo oro quindi andiamo qua, selezionate l'oggetto che volete eliminare andate fate rimuovi andate su quello che volete togliere fate rimuovi andate su quello che volete togliere fate rimuovi andate sull'oggetto in questo caso vedete la freccia sull'oggetto schiacciate l'oggetto e fate rimuovi schiacciate sull'oggetto che volete rimuovere e fate <coughs> scusate e fate rimuovi oggetto rimuovi benissimo allora spero che questo video vi sia piaciuto che vi sia stato utile per voi come avete visto, rimuovere gli oggetti è molto, una cosa molto semplice, bisogna solo tener conto che dobbiamo, prima di rimuoverli, avere abbastanza soldi e abbastanza reserve, come abbiamo visto. E poi, se avete altre domande, fatemele pure, se riesco poi a breve io vi risponderò, ok? ci vediamo alla prossima puntata nella prossima puntata se riesco vediamo se, se ricevo prima altre domande faccio prima quelle per rispondervi e poi continuerò con il tutorial dove metteremo giù le robe nuove nel secondo account e andremo avanti con il primo vi mostrerò quello che ho fatto quello che ho messo giù e quello che ho migliorato quindi noi ci lasciamo qua, ci vediamo alla prossima puntata, ciao!